Chissà, forse fra cinque generazioni, dopo il terribile straripare del tempo, il mondo ricorderà l'epoca dei turbamenti e il mio nome fra gli altri. Questi sono versi scritti da una poeta rivoluzionaria, disubbidiente, russa, nata nel 1901 e morta nel 1976. Il suo nome è Anna Barkova e i suoi versi scritti quasi esclusivamente all'interno dei Gulag, non solo ovviamente, Uh, hanno avuto poi una notorietà molto, dopo, molto tempo dopo la sua scomparsa uh, parlo di Anna Barcova perché l'ho incontrata uh, strada facendo uh, nella scrittura delle Magnifiche Ribelli un libro dedicato a un manipolo di eh, un gruppo di donne rivoluzionarie eh, quasi esclusivamente di, esclu di estazione anarchica, di appartenenza anarchica ma non solo, uh, la Barcova non era un'anarchica Uh, che partecipano con entusiasmo, ovviamente, fin dall'inizio a quella che è stata la rivoluzione russa, ma che poi diventeranno dissidenti, disubbidienti, si opporranno a quella che è stata la degenerazione di quella rivoluzione stessa. E Barkova è una di quelle e mi ha sempre affascinato, soprattutto per um, le sue poesie, uh, che ho utilizzato all'interno di un libro di storia, per raccontare delle storie di donne uh, rivoluzionarie disubbidienti caro amico uh, sta di là da quella parte coi nemici il mio amico di un tempo o morte vola a me da care mani io sto in cordoglio sulla collina mentre da loro brillano fuochi di me che mi tormento qui nel buio amico mio ricordati sento un fruscio nell'erba non saranno i suoi passi no non è lui. Indietro lui non torna. Penso perché siamo amici. Oggi non prendo sonno, amico caro, ma domani ti mando uno sguardo d'amore e poi premo il grilletto. Adesso dormi, è l'ora e tu sei così stanco. Ti bacerà sul petto la mia palla, io sulla bocca. Uh, la Barkova è entusiasta della rivoluzione. Arriva a Mosca, lei era nata a Ivanovo, una città industriale non distante, diversi centinaia di chilometri da Mosca, chiamata la Manchester russa. Appartiene a una famiglia molto povera, poverissima direi. Uh, è la sopravvissuta di cinque fratelli che muoiono tutti. Um, e riesce a studiare, però. Riesce a studiare al ginnasio perché il padre fa il portiere di quella scuola e ha un obiettivo, diventare una poetessa, una poeta, come a me piace eh, definirla. E ci riesce, arriva a Mosca, siamo negli anni venti, assunta al commissariato per la cultura Uh, poi, poi succede qualcosa: succede che si accorge di appunto comportamenti uh, degenerativi, diciamo, di, di quel potere uh, rivoluzionario. Non è che li uh, denuncia politicamente, li uh, scrive, li denuncia anche a delle amiche privatamente, attraverso delle lettere, con delle uh, apprezzamenti, dei giudizi di carattere etico-morale. Ma questo è sufficiente. Siamo ormai nell'epoca dello stalinismo, nel 1934 viene. Uh, uh, ovviamente arrestata per la prima volta, e subirà altri tre arresti, nel 1947 e nel 1957, sostanzialmente passerà 30 anni della sua vita eh, nei Gulag. Ne uscirà nel 1965, riabilitata, dicono, in realtà gli ultimi 11 anni della sua vita, fino al 1976, eh, li vivrà in totale isolamento e eh, completa povertà. Nella vita, nei pochi momenti di eh, libertà, tra virgolette, tra un arresto e l'altro, si dedicherà anche alla cartomanzia, pur di poter sopravvivere e continuare a scrivere le sue poesie. Il benessere dello schiavo. Il benessere dello schiavo, lo stambugio delle lettere di delazione, uno spazio per tre. Il fumaiolo che fischia con l'asma della bufera di neve. Che aspetta lo schiavo? Da tempo tutto svanito, i suoi pensieri come una baldracca si infilano nel letto statale. Non importa, ma che raccapriccio a volte. L'uomo che ama con l'anima sdoppiata e nello stambugio ne attende un altro. Lo stambugio di lavoro, il tavolo è grande, il gancio chiude la porta della serratura inutile, la vergogna pesa tanto ad ogni passo, le radici della vita si rafforzano nel cuore. Per ogni sorta di male sono passata, ma il più malvagio e infame è questo. Uh, è stata riscoperta molto tempo dopo, uh, agli inizi degli anni 2000, è uscita una raccolta di tutte le sue poesie ed è uscita anche uh, una, una biografia. Uh, in Italia anch'essa è stata scoperta negli anni 2000, è così che sono ad avvicinarmi a questo uh, incredibile personaggio uh, si dice di lei leggo che uh, rappresenta la letteratura doppiamente nascosta sia quella femminile diversa sia quella nata nell'illegalità del lager uh, attraverso i Samizdat negli anni '70 ha un discreto successo poi viene completamente ingoiata dall'oblio della storia uh, non è soltanto la tematica del lager è il suo destino personale quello che emerge dalle poesie. Ma io sono uno storico e quello eh, mi ha colpito e interessato perché anche attraverso la poesia si può, anzi, eh, molto spesso si racconta ancora più profondamente gli eventi, i turbamenti, come, come dice lei, eh, eh, del passato. Cinque generazioni per essere ricordata solo col suo nome. e Lei è stata ricordata grazie al ritrovamento di un suo fascicolo all'interno di archivi aperti con la fine del comunismo uh, per studiare quel periodo e dalle carte uh, apparentemente inerti uh, di un ufficio del, di uno dei gulag dove lei è stata uh, um, imprigionata uh, sono emerse in realtà poesie e una storia uh, da un certo punto di vista straordinaria. La voce rocca e brutale, la voce rocca e brutale non dai dolci sussurri, né dal canto. Labbra lievemente livide, una rete di rughe bizzarre. Il corpo, pelle e ossa da poter far male abbracciando. Non dubitate però che tutto questo non possa essere amato. Uh, con la vodka forte, schifosa, che di fuoco ardente brucia, cervello e gola, e trasforma servinzar, come nel mostruoso anno, dalla fame si ama la putrida crosta di pane. Amano e bruciano così la mia bocca livida di piede. Ancora fermo un bivio, ancora fermo un bivio, mio afflitto spirito profetico, a cui ci viste udito davanti a che? Ancora un nuovo superbo errore. Non dovrebbe, ma nasce. Non dovrebbe, ma giunge solenne. Senza fine si prolunga l'attesa, si prolunga e cresce, scoccherà l'ultimo attimo e la sua frazione deflagrerà, insorgerà la terra stravolta, alterando il suo volto ferino. Anna Varkova resterà sempre convinta di avere un riscatto, un riscatto che la riconosca nuovamente, ma questo non accade assolutamente e quindi, come ho detto, morirà in totale eh, solitudine.